Tony Stark, figlio del leggendario creatore di armi Howard Stark, si è ritrovato alla ribalta grazie alla sua brillante e geniale mente. Introduce una nuova era, creando armi intelligenti, robotica all'avanguardia. Dicono che la migliore arma sia quella che non si deve usare mai. Con rispetto io non concordo. Il Jericho. Sembra che mi stiate conducendo davanti alla corte marziale. Che cosa ho fatto? Il nostro biglietto d'uscita da qui. Cos'è? Bene, bene. Jarvis, sei attivo? Per lei, sempre, sempre, signore. Vorrei aprire un file per un nuovo progetto. Intitolalo Mark II. Signore, ci sono ancora terabyte di calcoli da eseguire prima di tentare un vero e proprio volo. Jarvis, a volte devi rischiare l'incertezza per avere una certezza. Sono armati fino ai denti e hanno una missione che potrebbe dimostrarsi fatale per chiunque intralciasse il loro cammino. C'è una donna che supplica di ricevere notizie di suo marito rapito dai ribelli. Io li fermerò, troverò le mie armi e le distruggerò. Finalmente ora so che cosa devo fare.